La consulenza per le adozioni, che sia il gruppo per genitori adottivi o che sia la consulenza familiare, è sempre rivolta agli adulti del nucleo familiare, non ai bambini e ai ragazzi adottati. Questo ha mh, alle spalle una metodologia di intervento e c'è una scelta quindi, principalmente per uh, due questioni che adesso mi vengono in mente. Intanto la, la prima motivazione è legata alla storia dei bambini adottati, molto spesso, quasi sempre, questi ragazzi hanno alle spalle una, una storia problematica con la famiglia biologica, a volte anche drammatica e... e la prima, la, la prima strategia, la più primitiva, con cui la mente di questi ragazzi può salvarsi da quello che hanno vissuto è eh, darsi delle motivazioni, riuscire a trovare il perché perché proprio loro devono aver vissuto una cosa così drammatica, dare un senso al mondo. E, e questo incontra un, un altro aspetto fondamentale della psiche dei bambini, di tutti, ed è una sorta di idealizzazione dei propri genitori, cioè è fondamentale per lo sviluppo della psiche del bambino pensare che la propria figura adulta di riferimento sia infallibile, perché questo crea un grande senso di sicurezza. Se quindi è l'adulto ad essere infallibile, ma quel rapporto familiare non ha funzionato perché c'è stato un abbandono, perché c'è stata una violenza, un abuso, una trascuratezza, per predate magari per anni se quel rapporto non ha funzionato e il genitore è infallibile quello che non funziona è il bambino cioè la possibilità che a un livello più o meno consapevole la motivazione che questi ragazzi possono darsi della loro storia spesso è questa è del tipo non sono stato abbastanza bravo, non sono abbastanza buono per meritare di essere un figlio voluto o accolto. Se noi, noi dobbiamo immaginare che questi bambini hanno bisogno di tempo per fare i conti con questa cosa, possono intanto inizialmente, in una prima fase della vita, nemmeno pensarla poi possono provare a mh, prendere mano a mano consapevolezza di, avere questo, di nutrire questo sentimento e questo è un processo che magari viene fuori analizzando i loro timori, le loro paure e poi può diventare una cosa con cui fare i conti da più grandi però ehm, se noi nel frattempo di tutta questa elaborazione che deve avvenire dal, da parte del bambino e del ragazzo quando ne se, sente di potercela fare ad affrontare un tema del genere se nel frattempo noi che arriviamo post adozione oppure post inserimento negli istituti agiamo proponendo degli interventi individualizzati in una certa misura confermiamo, andiamo a confermare non volendo il vissuto di quel bambino. Voglio dire che tutti gli interventi che siano di psicologici, psicoterapeutici, ma anche logopedici, qualsiasi altro tipo di intervento che agisce sull'individuo bambino ha sicuramente un'efficacia sull'oggetto di, inter di intervento che sia l'inclusione a scuola, che sia il recupero di mh, capacità scolastiche, che sia il recupero di un linguaggio, l'apprendimento di una nuova lingua se il bambino adottato eh, viene da altri paesi. E, mh, non metto in dubbio l'efficacia dell'oggetto di intervento, ma credo che ci sia una fase in cui questa cosa può essere proposta senza che sia lesiva su un altro piano. Ci deve essere, cioè, questo intervento può essere proposto nel momento in cui il bambino è in grado di aver superato quella fase in cui è lui il problema, per cui la sua vita a livello affettivo e di rapporti, è stata così fallimentare. Altrimenti quello che succede è dirgli ancora sì, è vero, se le cose non vanno bene a casa, non sono andate bene con i tuoi genitori biologici e non vanno bene ancora adesso con la tua famiglia adottiva, è colpa tua e quindi sei tu che devi essere l'oggetto dell'intervento. Per questo invece il lavoro che io propongo si rivolge sempre ai genitori adottivi perché Perché il lavoro che si svolge, questo fa riferimento sia ai gruppi di genitori adottivi sia alla consulenza sulla coppia il lavoro che si fa è quello di ricostruire il senso delle azioni, dei comportamenti che il bambino fa a casa, che fa a scuola, che fa con gli amici o negli altri contesti in cui partecipa Dare, dare restituire significato significa um, fare un discorso oltre il selezionare i sintomi di una diagnosi che magari è già avvenuta no? noi rischiamo quando interagiamo con bambini e con ragazzi, adolescenti che hanno una diagnosi di qualsiasi tipo anche molto lieve che qualsiasi intento comunicativo che loro fanno venga interpretato come un sintomo, una conferma di quella diagnosi, quindi il bambino che è iperattivo e a scuola non riesce a stare seduto e dice parolaccia alla maestra è perché è iperattivo invece noi dobbiamo restituire senso a tutti questi comportamenti perché sono il frutto di come il, quel bambino vede il mondo e come vive il mondo e, e vive il mondo in quel modo perché lo ha vissuto, ha una storia alle spalle che è completamente diversa, distante tantissimo da quella dei genitori adottivi. E bisogna restituire senso. E se questo lavoro si fa con i genitori adottivi, che sono quelli che poi vivono nelle mura domestiche con il bambino, e se i genitori acquisiscono quella capacità di comprendere il, il senso delle azioni, possono restituirla in modo informale al bambino, senza portare il bambino dentro le mura di uno studio, di uno psicologo se i genitori diventano capaci di espletare in un certo senso una funzione psicologica cioè una funzione di comprensione del simbolo che sta dietro al comportamento e diventano capaci di maneggiare questa comprensione, riescono a restituirla al bambino, al ragazzo, all'adolescente dentro casa, quando si mette a letto il bambino e si dicono le ultime cose sulla giornata, quando si va a fare il colloquio con gli insegnanti a scuola. Questo preserva il bambino dal sentirsi ancora una volta il problema, il protagonista di una serie di istituzioni che agiscono su di lui e lui sta ancora cercando di capire perché proprio lui. E queste figure che agiscono su di lui suggeriscono chiaramente che i, la colpa sia la sua. Permette ai genitori di acquisire una capacità che poi va al di là delle, delle singole manifestazioni di cui uno poi discute nelle, varie, nelle sedute. Nel senso che quando si capisce un metodo, una una metodologia, mi viene da dire, e la, si riesce ad e la, e la si impara in modo profondo, la si riesce ad applicare poi anche autonomamente, diventa una valigetta degli attrezzi che nelle sedute, mano a mano, viene riempita e che poi viene portata a casa e che e nel tempo si acquisisce sempre più capacità di, di utilizzarla e diventa l'intervento vero e proprio sul minore, sul bambino, sul ragazzo.